Sul versante più squisitamente percettivo, abbiamo ricordato la documentata presenza, in molti dislessici, di una ridotta sensibilità al contrasto alle basse frequenze spaziali. Sebbene l'aumento della soglia di contrasto spaziale alle basse frequenze nel dislessico sia un argomento estremamente controverso, la sua inclusione nel protocollo TETRA è stata prevista in virtù della notevolissima mole di studi sull'argomento. Questa notevolissima mole di studi sembra indicare un difetto del sistema magnocellulare visivo nel dislessico. Tale difetto si rifletterebbe in un deficit di sensibilità al contrasto a frequenze spaziali intorno a 1.53 3 cicli per grado. La sensibilità al contrasto è dunque stimata con un test psicofisico a triplice scelta non forzata, mirato a stimare la soglia alle più basse frequenze spaziali vale a dire 0.5, 0.75, 1.5 e 3 cicli per grado. La funzione di contrasto viene arricchita dalla misurazione a 6 e 12 cicli per grado. L'accoppiamento con un algoritmo psicofisico del tipo staircase lo rende rapido, consentendo di completare l'esame in meno di 3 minuti. In questo esempio, la curva di sensibilità al contrasto è normale. In questo esempio, si osserva un deficit alle basse frequenze spaziali, a rendere conto di un'anomalia magnocellulare secondo quanto ipotizzato nel dislessico. In questo caso, infine, si osserva un deficit alle alte frequenze spaziali, verosimile conseguenza di un difetto refrattivo non corretto o di corretto.